Suggerimenti per aumentare il traffico sul sito Alcune delle migliori strategie che puoi utilizzare per indirizzare gli utenti al tuo sito e aumentare la visibilità delle tue pagine sono indicate all'interno di Google Search Console. Abbiamo evidenziato 5 modi per trarre vantaggio dagli strumenti indicati di seguito al fine di migliorare la visibilità dei contenuti che hai creato con tanto impegno. 1. Inviare le tue pagine all'indice Google Se utilizzi Google Search Console per inviare gli URL, aiuti il crawler web di Google a eseguire una scansione del sito più completa ed efficace. Search Console ti consente di inviare tutte le tue pagine all'indice Google ed è particolarmente utile per farci conoscere tutte le pagine o gli URL generati, in maniera dinamica e non adeguatamente collegati sul tuo sito. Tuttavia, tieni presente che l'invio di una pagina all'indice non ne garantisce l'inclusione, non ha effetto su PageRank, e non ti esime dal creare contenuti interessanti e utili. How to be on 1 in Google Search? Ask your SEO experts now. Comment être dans le top 5 des résultats Google Le référencement payant. Le référencement payant ou SEA revient à payer des mots-clés. 2. Le référencement naturel. 3. Alerte aux défauts techniques. 4. Choisir les bons mots-clés. 5. Un contenu de qualité.